Ah. Ah! <coughs> non mi avrai mai. La è una pantecana, due pantecane, tre pantecane, 100 pantecane, 4 pantecane, 5 pantecane, 7 pantecane, 8 pantecane, 10 pantecane, 11 pantecane, 12 pantecane, 13 pantecane, 14 pantecane, 15 pantecane, 71 pantecane, 72 pantecane, 63 pantecane, 74 pantecane, 74 pantecane, devo finire di contare. Ma abbiamo finito, vai! E io devo finire col farlo. 5 Pantegane, 96 Pantegane, 96 Dritto Pantegane, 98 Pantegane, 99 Pantegane, 100 Pantegane. Certo, eh, Canzo, va. dai, vai, via. Cosa sono le Pantegane? Ma dai, dei topi. Dai... schifo. No. No. Ma vai cagare. Sì. Oh! La pattista, vede ma ti sto guardando. E non puoi spostarti. Ah, la No, Il martello scusi. Si eh, vede attraverso. Eh, guarda, io tengo il saluto ferto. Io tengo il saluto. Anch'io. Ma così mi vede? No. 100. No, non dovrete vedere. Stai eh? Tu stai accucciato e no, guarda, il... guarda nello stesso modo. Ma il posizione. tuo arma si sente perché fai pip. Come faccio pip? Eh, prova. Forse salva. Allora tu mira. Tu mira. Cioè, il resto no, no, viene sotto. No, non vale così se mi mirate. Cioè, te... mm -hmm bastiani c'è sul basso fate ah, schifo, fate schifo, fate schifo fate schifo, allora. fate schifo, fate Cerante. schifo durante! scappa, schifo, scappa, schifo. scappa, scappa no, no, non volare così fuga no, no, allora vedete che ah. angolino più a me grande bomba. dai, dai, dai e continui a spararmi BASTA! sì, Leo oh, ah, Un'automira, due automira, tre automira, <ride> quattro automira, sei automira, ho sette auto mira, sei a fianco a me mo, bestia. <ride> C'è che un po' arrabbiato. Un no. po'. <ride> Leggermente. Oh, sono in un buco. Arrivo. Se mi vedi sei uscita. Dai Leo non vale così però. C'è un'ascia cosa vuoi? Che mi venga a uccidere? Ah c'è l'ascia? Eh si sì. Ah Oh! Oh! Ah! ah! Ci faccio... <ride> Ti tre anni a caricare quest'arma! Cosa mi spari, Siamo malati! Vieni qui, vieni qui! E' eh, niente, un buon qua! L'avevo ucciso Il gioco di massa è ah! <ride> 4, 3, 2, 1, ah, perdito ah, per ah, ai! ai. stronzo ah! Chi è di primo? Chi è di primo? Ahiai, perché? brava Daisy vedo te la porta da stupito vattene via no, no, no, vattene via via, spia io... vattene spara <ride> sto sparando autodifesa autodifesa dai avevo l'arma bella sei uno stronzo ti odio <ride>